Oggi facciamo la caccia al tesorone bellissimo E infatti e poi... Sì è bellissimo E poi allora tu mi dovrai condurre al tuo tesoro Che hai nascosto vicino non so dove in realtà L'avrei nascosto esatto, da qualche esatto. parte E tu mi dirai dove si trova mh, Magari con degli indizi Magari ti chiederò io delle cose Quindi tu dovrai cercare di, di spiegarmi bene Quindi forza inizia dammi il primo indizio Allora allora il primo indizio mm. Allora è Però un più forte molto, È un blocco molto strano diciamo Ok un blocco distra. molto strano Probabilmente sarebbe... non sarà verde Ok quindi non verde Quindi non l'erba oh, Ragazzi sono un genio della natura mh, Anatomia Mistica non lo so perché? Quindi, da, de, dove. dove eh, però, dove. Eh, mm, non lo so, è molto curioso. Perché potrebbe essere dappertutto, per esempio. Potrebbe essere questo fiore? Sotto qui, no. E però, hai detto che infatti non è verde. Infatti, sono stato sciocchino. Come, perché ho detto ho preso quello? Ma sono stato cogliupero, per non dire qualcos'altro. E dimmi un altro. Piccolo indizio, non troppo, ma piccolo. Tipo, se sto andando bene oppure no. Sto andando bene da questa parte. allora, eh. diciamo di sì. Ok, diciamo, di dovresti alzare la voce tu, eh, perché... Eh, esatto, esatto, scusami. Ok, bene, di più, <ride> di più. Ok. Continua. Bene, però... Pof. Di più? Ma come più? faccio, così? No, troppo, troppo. Ok, co così va bene? <ride> ok, sì, così va bene, bravo. Ok, ok, allora. Mm. un altro Dimmi consiglio? Un sì, assolutamente sì, perché sono molto... Vicino a questo blocco strano c'è un blocco che si muove. Cosa vuol dire... La mia testa sta per esplodere ragazzi Sta per esplodere in 30.000 parti diverse Lo sapevate questo? E sarebbe molto prendendo una via sbagliata. Oh no E eh, dimmelo non, non ti do il fiore perché ti sei stato cattivo Però dimmelo no. se sto prendendo una via sbagliata Ok <ride> Ora sto... sta andando per bene Ok Sono contento di questa co cosa Eh sì Ma vuoi per caso un altro consiglio? Sì Scusa, ero impegnato ad uccidere i maiali perché mi stanno sul ca... Ehm, sul. Uh, mi stanno antipatici, ecco, diciamo. No? Perché? Ok, okay. A volte nella allora. vita devi sapere che ci sono persone antipatiche e anche animali antipatici. Tipo tu, sei un okay. animale antipatico. <ride> Scherzi, ti voglio bene. E... Ok, ok, ok. Allora, dimmi questo indizio. Un altro, un altro consiglio allora. Però svegliati. Sì. Eh, scusami. Allora, eh. Eh, diciamo che. Ci, ci sì, si va no, di no, estate. Ok, ci si va quindi immagino una spiaggia, giusto? Ci si in va ad estate. Esatto. O tipo un bar. Però il, ba il bar su Minecraft non ci sono. I bar, ma poi. Esatto. No, tipo una gelateria, no? Si va in estate. Una roba del genere, sì. Va bene, quindi ecco, tipo qua già inizia una, una spiaggia. Esatto, potrebbe. Sì. Eh, eh, potrebbe essere qua tutto questo. Me lo auguro assolutamente Perché se non è qua urlo in giapponese antico Anche perché non so come sia il giapponese antico Io lo sto dicendo perché è importante sapere in che lingua Ma si che urla Ma che lingua è il giappocinese? Ma non lo so, cioè è una lingua un po' astrusa Tu non so se la conoscevi Però mi mangio una golden no? apple perché volevo farti fuori no no no no no Ok, bene, adesso che ti ho fatto fuori No, perché a volte sai, nella vita bisogna anche Saper um, Diciamo, essere uh, Come dire, essere capito, veloce Ok, perfetto, no, perché ci hai messo troppo A venire qua, stupido ignorante Però, Uso, insomma, mi... essere troppo, un po' Meno istintivi, di medico. Perché io sono stato troppo istintivo, però Vabbè, diciamo che okay, va vale bene okay. anche così Devo Beh, dire scusa, che sei molto vicino Diciamo Ok, quindi potrebbe essere forse lì. E eh dai, questa mela non mi fa andare più veloce. No, mi fa, mi fa rallentare, in realtà. Non devo farlo mai più. Mai più mangiare le mele d'oro. Sì, proprio così. Mai Chiaro? più mangiare le mele d'oro. Sì, eh, esatto. Fanno schifo. Sì. Comunque, a parte questo momento di imbarazzo, capisco tutti quanti che voi vi, vi possiate essere imbarazzati per questa cosa. Ma tranquilli, ragazzi, perché c'è cioè nel senso, mentre mi ascoltate, mentre ascoltate me che parlo, vedete quest'erba bellissima, vedete quegli che alberi bella. bellissimi. E poi vedete queste nuvole che peraltro sono molto, molto carine, di, devo dire. A me oh, piacciono. Ci, ci stiamo poi stiamo vedete questo sole No, cioè, stiamo discorrendo un po' troppo. Diciamo che stiamo prendendo. Stai poi sentite uh, Mozzo che parla di cose sue che mi interrompe caso non lo so perché io volevo dire una cosa importante e mentre vedete questo quest'acqua qui e quindi mentre mi ascoltate vi rendete conto spero che... Questo è un gruppo bellissimo Perché praticamente Posti a punto 1 punto 1 è pieno di amici E poi punto 2 Potete farvi gli amici Voi insieme Perché magari vi trovate Tipo online Io mi immagino Tipo anche sul nostro Server Discord Se venite Magari vi trovate online E vi potete fare amici E poi vi sentite tutto quanto Oh ho trovato L'AixRoss E infatti No ma come hai fatto? Questa cosa mi ha confermato Che io Insomma Che, che, che questo gruppo magiche. è bellissimo Ma sì, ma infatti Le mie parole sono magicissime Venite sul nostro Server Discord E venite a parlare con noi state in questo questo gruppo bellissimo di Youtube Perché siete il nostro popolo Popolo grandissimo, enorme, bellissimo Esatto, tutti amici Oh yeah uh -huh. <ride> Bene, oui. adesso No, però ti ho rubato il tesoro, non dovrei fare così schifo Però tieni questo tesoro, dai Hai la nederite Oh, prego Adesso mm, Ragazzi tu metti, mettiti con la testa così, tipo, non, non devi guardare, sennò urlo. Allora, andiamo da questa parte. No? Questa parte. Ma cosa hai fatto, mozzo sciocchino? Sono caduto vici... da un albero, aiuto. Non cadere. Beh... Allora, se tu cadi, poi dopo, magari va a finire che ti rompi una gamba, per dire, no? Oppure ti rompi... Ma, la... Ma mi stai seguendo, ti ho detto di non seguirmi. Perché ah, mi stai scusa. seguendo? Ma vai via! vado via, aiuto. Ho spaccato Madonna, quanto ti detesto. Lo so che ti ho spaccato. Ma ho fatto bene. Ma ragazzi, ma voi non fareste così? Secondo me voi fareste. Allora, vedete questa cosa? Avete capito bene. Avete capito bene. Avete capito perfettamente. Adesso mozzo. Quando io ti dirò oh, determinate cose, ti farò vedere: Cioè, ti farò vedere, ti farò capire dove sta il mio tesoro. Okay. Che voi già sapete dove, perché l'avete già visto, giustamente. Dove saresti? Dimmi un pochino, un pochino Dove, Dove saresti? Ti, ti faccio venire io perché sei sciocchino Oh, la non magia, sai parlo. che bella Molto bella Allora, mm, vediamo un attimo Forza, ti do il primo indizio Oh, Vai. il tesoro si trova sugli alti mm, Non per terra, ecco Diciamo non okay. per terra E quindi Stai parlando, basso? Ok, ok Ok, bene. in alto, va bene Ricordati Allora, secondo me dovremmo salire tipo in qualche modo? Sì, certo, perché se non è per te Però non è che devi salire in cielo Dovresti cercare un posto dove non tocca per terra Quindi pensaci, pensaci bene E soprattutto adesso dobbiamo cercare Beh, quindi tipo mh, scegli una direzione e vai, no? Quindi forza, sì. scegli una direzione Adesso andrò dritto verso di qui Ok, bene. E poi quando io finisco di parlare dovresti rispondere tu, sciocchino. Sciocchino, eh, scusa. Scu scusa, scusa, Che scurreggi sulle pecole No, non si di. Ma perché hai detto questa cosa? Sei cattivo con. Uh, con, uh, con gli altri. Stesso. Vabbè, io mi dissocio comunque nel caso. Perché, mi dissociamo. Sì, no, non so se. Vabbè, non so se funziona così a dissociare. Funziona per gli altri mi sa. Mi dissocio. Eh, mi so. Vabbè, però. Tu adesso scegli forza dove dov, dovresti trovare questo tesoro? Dimmi un pochino. Allora, allora, io sono molto indeciso perché il tesoro può essere ovunque, no? Sì, certo. Però non per terra: allora, ovunque, ma non allora. per terra. Abbiamo allora, allora, escluso allora, già una seguimi. parte. Sì, vai. Vediamo dove. Allora, dove. Secondo me. Metti a ripetere allora e poi parla... Ma allora, okay, okay. Mozzo, devi... devi allora, ti, ti spiego cosa devi fare nei video. Dovresti parlare e, e cercare di articolare un discorso nel modo più corretto possibile. E inoltre dovresti parlare ad un volume giusto, quello che tu non stai facendo. Soprattutto okay. perché io adesso mi sono alterato. Quindi tu adesso, da ora in poi, cerchi di parlare bene. Grazie. Punto. Va bene. Okay, bene. Okay, forza, inizia, okay. vai, veloce, forza. Ok, ok, seguimi. Mannaggia che, okay. che tasti sto premendo Sto premendo mille tasti perché mi è, mi è partito pure la rabbia al tasto Guardate voi Allora uh, per favore Mi puoi mm. consigliare un altro consiglio per favore allora, Cosa un altro detto? consiglio Non lo so Allora, questo tesoro è nascosto su una parte verde Non però per terra Quindi già qui potresti aver presente ciò che io sto dicendo Forza, dimmi un le po' Le foglie, dove potrebbe... le foglie degli alberi sicuramente Molto bravo, però il fatto è che ci sono un po' di foglie eh, po'. Esatto, eh, questa, questo consiglio non mi è servito tanto Vabbè, uh, cerca... Scusami, vai un po' a logica, no? Un po' è oh. logica. Eh, no, scusami, se prima tu... Cioè, se no... Se... Allora, se tu prima mi hai seguito, no? E poi io subito dopo ho detto... Ok, ragazzi, avete visto? Tu, quindi, puoi capire che questa cosa, che questo tesoro, è vicino al posto dove io ho detto, no? Prima. Eh, potresti andare a logica, okay. non ci pensato, sciocchino, scurreggione. Quindi... Eh, ma è perché, perché non... Cioè, non avevo visto... Il tragitto che hai fatto cioè, Comunque tu dovresti migliorare molto a parlare Abbiamo ancora eh, molto esatto. lavoro da fare Ti devo fare Salta Salta, <ride> salta bene Fai Salti prima te Eh sì Hai la visto La magia La magia La magia No ma e... è che ho, ho delle gambe talmente potenti Che tu non hai La minima idea di ciò che io riesco a fare eh, Con le mie gambe Eh lo so lo so Dura tipo allenamento. Tipo il meglio eh, No che cazzo eh, Sono il oh, Come che si No non lo Stai zitto Non ho detto niente Sono no, i fatto i allora, sto cercando di dire una cosa normale, però non ho detto niente ancora finora. Alla... Allora, sono il. Avete presente? Ah, il Midoria dei, dei, dei ricchi, no? Perché non dei poveri, ma dei ricchi. Perché chiaramente. Sono molto simile a Midoria. Infatti ho delle gambe che faccio lo smash con il piede. No? Avete pre... Ah, ma voi ave avete mai visto Myro Academia? Che anime guardate voi. Scrivetelo nei commenti: bellissima, hai ragione. Adesso da ora in poi eh, io e te saremo compagni di Mairo Academia. Esatto, esatto. Bene. Mi puoi dire al il tragitto alto. che devo fare, grazie. Allora, il no, stai andando bene Ecco, uh, mi sa che l'hai già vista Se non l'hai già vista, sei cecato Però, non credo che tu sia così tanto Ma ah, forza, mannaggia Mannaggia che non salgono, ok, forza uh, È un po' più a destra, un pochino più a destra Oh, sì, eccolo, sì. finalmente mi Oh, sento guarda dove l'avevo nascosto Mannaggia a te, anche io sono stanco Eh, diamanti, finalmente No, dovresti oh, darmeli, festa, eh, tutti festa, festa, festa Oh, festa, yeah, festa Festa, festa, festa con sì. i diamanti, yeah Bene, mettete un diamante nei commenti o mettete l'oro mettete quel che volete E noi ci vediamo al prossimo video, ciao! Ciao ragazzi!